Carissimi, un caro saluto, un abbraccio a tutti, a tutti gli amici, a tutti voi. Cari amici, fratelli e sorelle, eccoci a voi per questo quattordicesimo appuntamento. Un caro saluto, un benvenuto a tutti voi. Sì, e poi un pensiero speciale stasera lo facciamo. Per il nostro magnifico rettore Anna Tamburini, perché guarisca presto? Perché insomma, senza di lei ci sentiamo un po' orfani anche in questa trasmissione. Parecchio, parecchio. <ride> <E> quindi <ride> le auguriamo veramente una prontissima guarigione. guarigione. Eccoci qua un caro saluto chiaramente anche enrico ballantini che ringraziamo sì. sempre ringraziamo sempre anna enrico per aver accolto sì. questa testimonianza legata ad angeli in astronave sì. Per questo servizio che fa veramente con amore e con grande competenza eh. professionalità sì. sì. allora cominciamo sì. a dire qualche cosa vediamo che ah. cominciano ad arrivare i nostri amici sulla chat diamo magari un attimo il tempo che si colleghi noi dovrebbe esserci eccoci anche enrico vediamo eh, ciao enrico vediamo dovrebbe anche anche anna dovrebbe riuscire a seguirci almeno per una prima parte faccio facci un salutino in chat almeno bene bene ok allora vogliamo, vogliamo iniziare sì facciamo ecco. come sempre un piccolo riepilogo ecco, allora, di quanto è stato detto questo, la scorsa volta si si appuntamento che abbiamo svolto appunto lo scorso mese, eh, dove nel quale Giorgio ci ha raccontato di un incontro molto importante, l'incontro che avvenne nella cosiddetta Grande Pianura tra i campi di grano, eh, dove Giorgio è stato condotto in contatto cosmico dall'Arcangelo Raffaele. Insieme ai suoi amici sono giunti appunto in questo campo e subito dopo avevano visto passare nel cielo varie formazioni di dischi quindi Giorgio ci ha detto che si erano addentrati nei campi dove avvenne l'incontro con la signora dello spazio, possiamo anche definirla la donna sublime che ha dato madre, madre la madre universale. Celeste, sì, un bellissimo, importantissimo incontro. E in quell'occasione Giorgio ha raccontato anche eh, di un episodio che è accaduto in uno dei ragazzi che era con voi, uno dei vostri amici, che mh, praticamente ha cominciato a vibrare in tutto il corpo e, e questo è stato, poi è stato spiegato dagli angeli e dalla Madre stessa, che, madre stessa, che questo è stato proprio un eh, effetto di questo incontro specialissimo con la Madre Celeste, quindi un segno dell'avvicinarsi dell'astronave che recava proprio la Signora Celeste. Come ci ha detto Giorgio appunto, eh, la Madre è stata accompagnata da Raffaele, Fircon, Orton, Kalna e Ilmut, quindi questi specialissimi fratelli del cielo. Giorgio e gli amici furono colpiti dalla bellezza, dalla maestosità della signora venuta dallo spazio che eh, mostrava circa 25 anni e poi c'è stato un dialogo molto importante dove la madre universale ha detto delle cose molto accurate sui tempi sì. che sarebbero arrivati eh, sulle cose che già stavano accadendo allora ma che poi sarebbero arrivati eh, ma allo stesso tempo oltre a dare degli avvertimenti ha dato soprattutto un messaggio di speranza valorizzando sul piano spirituale dell'amore ogni piccola cosa che ciascuno di noi fa nella vita quotidiana come può contribuire con amore. al piano di salvezza possiamo dire eh, proprio con anche piccoli gesti fatti con amore nella propria vita quanto facciamo, ella disse che quanto facciamo ogni giorno nell'amore e nel cammino interiore porta benefici all'umanità a tutti i livelli, quindi non soltanto sul piano spirituale ma anche sul piano umano e su tutti tutti i livelli. Poi il discorso della madre si è inoltrato in una realtà apocalittica attuale e non ha nascosto i reali rischi che stiamo correndo sulla terra. E allo stesso tempo ha dato indicazioni pratiche del comportamento giusto da tenere, ha dato anche un, un input, possiamo dire, ha sottolineato l'importanza e il valore della preghiera e anche della preparazione proprio interiore in ciascuno di noi in vista del nuovo tempo che presto ormai ci sarà e alle porte. Poi ha parlato anche di protezioni, di protezioni per gli uomini che vivono in contatto con le realtà celesti e come eh, questi possono essere dei veri e propri canali di salvezza per altri, altri fratelli, a partire dalle persone più vicine ma anche a persone che non conosciamo sul piano mano perché tutto quello che noi facciamo nel bene poi il cielo lo fa, possiamo dire, e lo, distribuisce, lo distribuisce a tutti, lo distribuisce specialmente a tutti, alle persone che, che per qualche motivo ci sono legate. certo insomma, è stato un vero e proprio dialogo intenso, accurato, lungimirante, proteso a rassicurarci, e comunque eh, nell'impegno sincero eh, di costruire con lei e con loro il nuovo tempo. Sin da adesso questo è stato un invito della madre: proprio invitare i suoi figli a costruire con lei e con tutti loro questo nuovo tempo e poterlo fare sin da adesso, nell'attesa chiaramente del ritorno di Gesù che farà nuove tutte le cose con tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, questa sera Giorgio ci parlerà del capitolo undicesimo del libro Angeli in Astronave che ha come titolo Il prodigio del sole. È un capitolo molto breve ma possiamo dire denso di significati. Quindi a te la parola per Portarci grazie. questa <coughs> tua testimonianza, grazie, grazie a te. per questa premessa che così può informare anche coloro che la volta scorsa non, non, l hanno, l ha, potuto non hanno potuto seguire, anche se sinteticamente. Allora, dicevo, carissimi, che il 29 agosto 1980 eh, udì la voce dell'arcangelo Raffaele in contatto cosmico. Questo era il modo che loro usavano per contattarci quando, non, diciamo, non si manifestavano. Ecco. e quindi eh, l'Arcangelo Raffaele mi disse che eh, io e gli amici che partecipavano in qualche modo a queste esperienze avremmo dovuto recarci sul Bracco, cioè il passo che c'è tra i, i monti del passo che c'è tra la Spezia e Genova, tutti lo sapete. Perché là eh, avremmo avuto una manifestazione, mi disse, della loro presenza. Ecco, e allora lo dissi a Tina e con qualcun altro di loro eh, prendemmo l'automobile e uscimmo al casello autostradale di Levanto. Ecco, era una giornata non delle migliori, insomma, non era proprio, e quindi c'era anche umidità. L'umidità quando si sale un po' in alto insomma, ci fa sentire un po' freddo, eh? quindi c'era un po' questo disagio e comunque noi aspettammo, aspettammo diverse ore, ma non succedeva niente, quindi io fui preso un po' dal dubbio, dico forse avrò frainteso qualche cosa, forse ho capito male, forse non era oggi il giorno e quindi insomma ci fu un momento in cui dissi agli amici bah, se volete ce ne andiamo, mi dispiace, dico che non si siano eh, manifestati, dico, non abbiano dato questo segno della loro presenza, probabilmente o ho capito male io o ci sono dei motivi per cui loro hanno cambiato forse il programma, cioè non sapevo proprio cosa pensare. pensare no? E eh, a questo punto mh, però gli eh, udì la voce di Raffaele, il quale ogni tanto amava dirmi uomo di poca fede ti perdi per così poco no è stato un grande allenamento anche questo ad avere sempre fede e fiducia perché questo sarebbe servito poi in questi tempi serve tantissimo avere fede e fiducia perché insomma ci sono dei momenti in cui tutti noi abbiamo degli smarrimenti abbiamo delle angosce che ci ci vogliono mettere a sedere o sdraiare, come si dice, no? Ecco, e allora praticamente con questa frase di Raffaele, uomo di poca fede, ti perdi per così poco, io mi sono rianimato, ho detto allora stiamo qui, rimaniamo, anzi siamo saliti ancora più in alto, perché chissà perché in questi incontri anche salire in alto sulle montagne dava l'idea di avvicinarsi di più al cielo, no? anche se poi loro vengono anche più in giù, chiaramente, sono sempre in mezzo a noi. E quindi eh, a questo punto ricordo che il sole si affacciò e cambiò anche un po' la temperatura, cioè cominciamo a sentire un calore che ci faceva stare a nostro agio, perché... Come ho già detto altre volte, eh, c'era sempre una partecipazione delle loro manifestazioni con quelle della natura. Cioè, eh, anche se il tempo non era dei migliori, però quando loro si manifestavano avveniva sempre un aggiustamento, un'apertura anche atmosferica del tempo, insomma, ecco. E quindi anche il sole, mi ricordo, che si affacciò ben bene. E ci fu una nostra che era presente, che gridò, guardate il sole, no? E tutti guardavamo il sole e cosa succedeva succedeva che davanti al sole c'era un grande disco rotondo che girava vorticosamente e quindi era uno spettacolo veramente straordinario cioè vedere questa, questa cosa eh, rotonda diciamo che davanti al sole come un piatto rotondo che girava girava e faceva diminuire la luce anche nell'ambiente dove noi ci trovavamo e quindi io non lo nascondo, ho avuto anche un po' di, un po di timore, no? Dico, Dio, il sole che, che gira! Cosa so anche perché non, non capivo cosa fosse, dopo ce lo spiegavano. E poi anche nella seconda parte di questa manifestazione, quando questo, questo disco, che era un grande disco che girava, si è spostato e ha lasciato vedere quindi maggiormente il sole, e anche la luce si è rialzata, abbiamo capito che era un grande disco volante che si era frapposto tra noi e il sole. Ecco, comunque tutto questo ci dava una sensazione che, di, di un messaggio apocalittico, di un messaggio insomma, nel sole, quindi un messaggio veramente universale. No? Questa, questa sensazione era una coscienza che ci veniva trasmessa anche attraverso questa manifestazione ecco e quindi eh, ci, mi ricordo che sempre sul invito di questa sorella ci mettiamo a pregare recitiamo il padre nostro recitiamo e recitando il padre nostro di fronte a questa manifestazione straordinaria è chiaro che noi abbiamo provato una commozione cioè era come se anche se non, non c'erano messaggi detti a parole eccetera era come se il padre celeste si comunicasse a noi in qualche modo in un modo così diciamo così forte perché insomma era uno spettacolo molto forte ecco. e quindi questa preghiera ci deve molto conforto e ci deve molta lucidità anche proprio circa le sensazioni che stavamo vivendo e poi come ho già accennato questo disco si sposta più lateralmente fuori non totalmente dal sole e quindi lì abbiamo capito che era un disco grandissimo che si, fra, si frapponeva tra noi e la visione del sole. Poi gli angeli chiaramente ci spiegarono e ci dissero che eh, nel capitolo 12 dell'Apocalisse eh, Giovanni che ha avuto le visioni e ha scritto l'Apocalisse eh, praticamente ha visto, gli è stata mostrata questa donna vestita di sole con la luna sotto i piedi coronata da 12 stelle e quindi è chiaro che è l'immagine della Madre Divina, della Madre Celeste, della Madre Universale, ecco è la Madre di Gesù, è Madre di tutta l'umanità nostra, ecco la quale è vestita di sole quindi è vestita di un grande potere di amore divino e, e allora Ecco che questo brano dell'Apocalisse, che ci venne spiegato poi dagli angeli, eh, diciamo che accostò il fenomeno del sole che avevamo visto proprio a questo brano della Sacra Scrittura e ce lo fece comprendere meglio, insomma, perché noi eravamo tutti i digiuni di, di Sacra Scrittura, eravamo digiuni eh, di tutte queste cose. Quindi, per noi, erano tutte cose nuove, tutte cose. Sorprendenti che ci colpivano tantissimo, e poi eh, diciamo, raffrontate con queste manifestazioni, è chiaro che dentro di noi avevano eh, una grande risonanza. No? Ecco. E, eh, poi successivamente abbiamo anche capito e saputo perché eravamo al di fuori di questo, che nelle apparizioni mariane cosiddette dove si manifesta la Vergine Maria, spesso c'è questa manifestazione proprio del sole. Meggiugorie fa grandemente testo, sono migliaia e migliaia le persone che a Meggiugorie, oltre ad avere visioni della madre nel cielo, altre visioni di vario tipo, ma hanno visto proprio il sole roteare, il sole cambiare di colore e hanno visto diciamo, quello che videro i pastorelli, i tre pastorelli di Fatima nel 1917, quando il 13 ottobre di quell'anno eh, si conclusero le, le manifestazioni della Vergine e eh, praticamente eh, si avverò quella promessa che la Vergine aveva fatto a Lucia e agli altri due anni bambini leggenti, i quali avevano chiesto alla madre un segno, dacci un segno che tutti possano credere che tu ti sei manifestata, che possano credere al messaggio così importante che tu hai dato sui tempi, eccetera, no? e Lucia lo annunciò, disse guardate che poi ci sarà un grande miracolo, tanto è vero che stimano che presenti lì alla cova d'Airia ci fossero almeno almeno persone. Adesso c'è chi dice di più, c'è chi dice 50.000, c'è chi dice 100.000, comunque era un numero di persone veramente grande, anche perché allora tutti i mezzi di trasporto che ci sono oggi non c'erano, quindi persone che si sono spostate con mezzi di fortuna, con grandi disagi, tra l'altro quel giorno pioveva fortissimo, no? mm -hmm. ecco, e anche lì il sole cominciò a ballare, a danzare, a spostarsi, a fare movimenti che non sono naturali. Ecco e eh, poi il sole roteò, eh, cambiò di colore eccetera, e poi parve precipitare sulla terra, tant'è vero che molti gridarono la fine del mondo, <ride> e si buttarono in ginocchio eccetera, no? e invece non era la fine del mondo, era solo una manifestazione che la madre, che è il volto materno del padre, voleva dare all'umanità per dare un messaggio sulla terra. <coughs> Ci sono già state cose tanto spiacevoli e ce ne saranno anche di peggio, che la Madonna l'ha profetizzato un periodo molto brutto del nostro tempo proprio, no? e noi purtroppo adesso abbiamo cominciato a viverlo pesantemente. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo, noi, io, Madre Divina, noi eh, stiamo in una posizione dove possiamo addirittura, eh, come si può dire, fare delle cose oltre il naturale, cosa miracolose, cioè noi possiamo fare delle cose che voi non potete fare, quindi noi vi possiamo aiutare in una maniera che nessun essere umano può attuare, diciamo, può mettere in atto. No? Ecco, poi voglio ancora ripetere una cosa che ho detto altre volte, perché qualche volta ci arriva l'obiezione che dice ma... Però questa madonna, questa madre viene e dice ad annunciarci sempre cose anche molto tristi, molto brutte. E la mia risposta è sempre la stessa, ma una mamma che è a conoscenza di cose brutte che fanno alcuni suoi figli e di pericoli che questi si stanno preoccupando, è chiaro che questa mamma non va lì a raccontare le fiabe dorate. Dice ai figli, attenzione, queste cose vanno cambiate, altrimenti succederà questo, cioè, si premura una madre, quando la madre è terrena, eh, di avvertire i figli e di dare a loro indirizzi e ammaestramenti affinché eh, possano evitare, diciamo, delle brutte conseguenze. E questo è lo scopo di, di tanti messaggi mariani che hanno proprio un tono apocalittico. Ecco, anche nella trasmissione scorsa, capitolo 10 dal titolo Donna sublime del libro Angeli in astronave, come Pamela adesso vi ha ricordato, abbiamo detto la stessa cosa, cioè. Lei ci ha manifestato la sua tenerezza, il suo grande amore, la sua cura, ci ha spiegato che loro operano a monte, come, non secondo le nostre logiche, perché gli angeli e tutto quello che sta lassù non si fanno coinvolgere nella violenza, nella spirale della violenza di questo mondo, operano a monte, ma le loro strategie celesti, le loro operazioni sono, come ci diceva L'Arcangelo Michele ci diceva sono strategie vincenti. No? Ecco, è inutile vincere adesso delle piccole battaglie o delle battaglie dove il cuore dell'uomo non viene trasformato, dove il cuore dell'uomo rimane nelle sue ottusità, rimane nelle sue scelte sbagliate, nella ostinazione del male. Abbiamo detto altre volte che in ha questa caratteristica di essere ostinato, dove il cuore dell'uomo non essendo cambiato, anche se loro portassero delle vittorie, dopo l'uomo ricomincierebbe da capo a fare cose sbagliate. Perché? Perché l'uomo è stato creato, come dice anche Genesi, signore della creazione. Ma non signore perché lui doveva sfruttare... E deturpare la creazione a suo uso e consumo egoistico eccetera eccetera no? o a uso di pochi ma doveva servire la creazione perché la creazione a questo servizio gliel'avrebbe reso in una maniera eh, grandemente benefica buona ecco, l'uomo invece poi ha voluto fare la scelta del bene e del male con ecco il simbolo della mela no? il giardino di Eno non fu certo una mela non può esserci tutto questo caso per una mela fisicamente è chiaro che la scrittura si esprime anche per parabole e quindi noi le parabole le dobbiamo tradurre nella luce che lo spirito di Dio ci dà per capirne il reale vero significato ecco quindi lo scopo di questa madre è proprio questo e il prodigio del sole al quale noi abbiamo assistito e che a me ma anche ai miei amici chiaramente eh, ha fatto una grande impressione poi io questa cosa l'ho vista anche dopo le esperienze del 1980 e anche non da solo, cioè ho visto il sole pulsare, muoversi, zigzagare, l'ho visto pulsare vuol dire che si allarga e si restringe proprio come un cuore che pulsa. No, infatti lo chiamano fenomeno del, cuore, del, del, del, del sole pulsante, lo chiamo. E altre manifestazioni nel sole. È chiaro che queste sono manifestazioni fanno una certa impressione, almeno a me, fanno una certa impressione, perché vabbè un terremoto fa grandemente impressione, un'alluvione anche, mi sono beccato sia l'una che l'altra, quella di Genova specialmente. Ecco, però insomma i fenomeni nel sole, il messaggio è forte, è molto forte, ma è un messaggio che viene dal sole, non viene dalle tenebre, non viene dal male, viene dalla luce. Dio ci cioè, lo manda, gli angeli madre ce lo mandano dal sole e questo diciamo questo segno questa manifestazione ecco che la ritroviamo spesso in queste manifestazioni mariane perché si dice oggi anche in maniera laica che questo è il tempo della donna il tempo in cui la donna ha un grande compito si dice che il, il mondo si deve anche un po' femminilizzare cioè, troppo maschile è stato veramente un po' pesante, no? Ecco, e perché no? Ecco, che il Padre Celeste manda a noi la madre, quella che Giovanni chiama la donna vestita di sole. E poi dice nella scrittura che questa donna vestita di sole ha la luna sotto i piedi, cioè fa capire che è veramente la madre della creazione, che è la signora universale, la madre divina. Ecco. E poi dice la Sacra Scrittura, sempre in questo capitolo 12 dell'Apocalisse, che la madre ha cioè una battaglia tremenda contro il drago, non solo la madre, dice, ma anche i suoi discendenti, i figli di questa madre, coloro che le appartengono, devono combattere contro questo dragone, simbolo dell'anticristo, simbolo di tutte le forze negative che che ispirano gli uomini a fare scelte sbagliate, che mettono a rischio l'umanità, sia spiritualmente che moralmente che fisicamente, in tutti i sensi, Cose, scelte che possono devastare in maniera veramente irreversibile, come ci dissero gli angeli, una creazione così meravigliosa. Ma no, Questa donna combatte contro il drago, ma perché dice che lui fa guerra alla donna e alla sua discendenza della donna Ma chi è la discendenza della donna. Allora, cari amici, voi avete nel cuore l'amore soffrite quando vedete il male, quando vedete le violenze, i soprusi, quando vedete le cose brutte. Ecco, allora vuol dire che voi amate, vuol dire che voi volete il trionfo dell'amore, il trionfo della luce, il trionfo No? di questa fraternità universale della quale parliamo anche in queste nostre trasmissioni, in questi nostri incontri. E allora, chi è fondato nell'amore, chi è sinceramente fondato nell'amore, chi attende un tempo universale dell'amore, ecco, questa è la discendenza della madre, perché è la madre dell'amore, per definizione nelle scritture Dio è amore, la madre è amore e quindi i messaggi ce li dà per amore, per aiutarci, per avvertirci, per farci capire il significato di tutto quello che sta succedendo. Ecco che quando l'abbiamo incontrata chiaramente abbiamo provato un amore struggente, una tenerezza commovente perché da lei emanava questo, era impossibile non riconoscerla, non sentire e non ricambiarla. Ecco allora... In questo capitoletto undicesimo, così breve, ma come diceva Pamela prima, denso. Molto, molto denso e significativo, ecco che questo fenomeno, questo segno che ci è stato dato, ci riporta proprio alla madre, alla madre divina, alla madre universale. Ci riporta ai nostri tempi, è un segno ormai apocalittico, cioè questi segni così forti Dio li dà, quando l'umanità si trova veramente in pericolo e si avverte, si dice non temete, non disperate, non disperate perché chi ha potere di fare danzare il sole e di fare cose che sono assolutamente fuori dalla natura è chiaro che ha anche il potere di salvarvi e questo è il messaggio. Ecco, noi non facciamo messaggistica di sventura, non vogliamo essere profeti di sventura, assolutamente. Noi siamo solo testimoni di un messaggio che dice a tutti, anche se i tempi eh, saranno brutti, anche se vi sentirete schiacciati da, dagli eventi, da, da, da ingiustizie, da cose brutte di tutti i tipi, guardate in alto, come diceva fratello Fircon, guardate in anzi, più i tempi saranno così e più voi dovete alzare lo sguardo in alto verso il sole nel suo mezzogiorno perché quando il sole arriverà nel suo mezzogiorno cambierà tutto eh, questo è un grande messaggio eh, io sento spesso parlare di speranza ma scusate, non voglio essere presuntuoso io vorrei dare un messaggio di certezza non di speranza dice ma tu come fai a dare un messaggio di certezza eh, io non sono il mago Zurli. Non posso produrre la certezza dentro nessuno, ma io credo che chi sta nell'amore, chi crede nell'amore, che crede nella forza, chi crede nel regno universale di Dio, della pace, della giustizia e dell'amore, sente risuonare questa parola certezza nel proprio cuore. Perché non è possibile che tutto sia stato creato così meravigliosamente, bello, giusto, con delle leggi veramente di sapienza universale che a un certo punto chi ha fatto tutto questo dice vabbè c'è stato qualcuno che ha rovinato tutto faccia bene arrivederci no non è così la salvezza ci sarà sicuramente ma io voglio dire c'è cioè, anche da adesso io vedo tante persone che entrano in questo amore che entrano in questa fede in questa certezza che già da adesso la loro vita cambia magari non cambieranno certi guai ma loro cambiano diventano più sorridenti diventano, dicono ci sentiamo meglio ci sentiamo più leggeri il male ci colpisce meno siamo persone nuove ecco questo è il grande messaggio che ci viene anche da questo grande segno apocalittico del sole. ecco voglio anche citare quanto scrisse un, un testimone un testimone dov'è qui? Allora, scusate eh, cioè eh, tra quei 70.000 presenti c'erano anche dei giornalisti e un giornalista de, del giornale del quotidiano di, di Lisbona eh, o, o secolo, cioè il secolo ebbe a scrivere due giorni dopo aver assistito al grande miracolo del sole a Fatima e scrisse questo agli occhi sbalorditi di quella folla il cui atteggiamento ci riporta ai tempi biblici e che, pallida di sorpresa, con la testa scoperta fissa l'azzurro cielo, il sole tremò ed ebbe, mai visti movimenti bruschi, fuori da tutte le leggi cosmiche, il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini. Ecco, quindi, ci fu veramente un eco grandissimo, no? E questo messaggio di Fatima, che ha fatto tanto, tanto discutere, no? anche tra i ricercatori spirituali, tra quelli che volevano capirci. Anche quando la Santa Sede del Vaticano ha pubblicato il messaggio qualcuno ha detto eh, ma non è tutto lì, c'è una parte che non è stata data e insomma non, non ci mettiamo certo a pensare male mai di tutti, però eh, forse, qualcosina, eh, forse qualcosina una donna in più ha detto anche perché non si capisce perché Giovanni XXIII e il successivo Papa abbiano aperto quella lettera sigillata che Lucia aveva dato e dice, il consiglio Capovilla, suo segretario, dice che Papa Giovanni impallidì e disse no, io questo non la sento di leggerlo, eccetera, quindi qualcosa c'è. Però non possiamo assolutamente pensare la madre universale abbia dato un messaggio terroristico punto no la madre universale ha dato un messaggio mettendoci in guardia da cose che oggi stiamo cominciando a toccare veramente con mano perché quando si comincia a leggere che potrebbero essere toccati dei bottoni che fanno partire una guerra nucleare capite che lì i discorsi se ne vanno a farsi friggere qui sono i fatti contro i fatti poco da discutere no ecco allora eh, siccome oggi anche noi incontriamo tante persone che sono spaventate impaurite avvilite e dicono dio cosa succederà ma qui succederà una guerra mondiale succederà una guerra nucleare eccetera a tutti diciamo ecco c'è un messaggio dato non solo a fatima ma non solo eh, 42 anni fa a noi non solo a Megiugoria dal 1981, eccetera, ma è un messaggio veramente universale, che dirichegge da tutte le parti, il quale messaggio dice, siate certi che non permetteremo più di tanto. Qualcosa permetteremo perché se l'uomo eh, non tocca con mano le conseguenze nefaste di certe scelte, se ostinato, non capirà mai. E quindi l'Europa non per una salvezza maggiore per una salvezza totale che investe l'umano, lo spirito, tutto quanto. No? Ecco, però questo ci deve consolare, questo è scritto in tutte le scritture, in tutte le scritture trovate questo, non solo quelle bibliche, anche in altre scritture. Lo trovate in tutti i leggenti o profeti seri, quelli affidabili, trovate sempre questi messaggi. No? A volte non sono... Da coloro che le riportano hanno delle interpretazioni che vanno un po' riviste. Ad esempio l'abbiamo già fatto anche altre volte, tre giorni di buio, no? Ma non vi aspettate che il Padre Eterno tenga il buio, non faccia sorgere il Sole per tre, tre, eh, per tre, tre giorni, giorni perché l'umanità impazzirebbe o, o che oscurasse il sole. No? Queste sono cose da leggere in chiave spirituale, c'è un oscuramento, tre è il numero di un tempo, di un disegno voluto non da, dal cielo, ma voluto da scelte degli uomini in un tempo di grande oscurità. Noi possiamo dire che in quei tre giorni di buio ci siamo già entrati grandemente, ma abbiamo la certezza che quando usciremo da quei tre giorni di buio noi vedremo una luce intramontabile, quella luce che tutti i mistici, e per mistico non intendo solo uno che va con le mani giunte, per mistici intendo tutti coloro che hanno dei contatti autentici con la dimensione celeste, con le dimensioni superiori. Tutti quanti testimoniano, e angeli dell'astronave pure, che veramente là c'è una luce che per noi è in inimmaginabile. È la pienezza della vita, la pienezza della conoscenza, la pienezza della gioia, la pienezza della libertà così tanto calpestata nel nostro mondo. E questa grande dignità che è la libertà. Ecco, allora... Eh, in questa ottica, che non è l'invenzione di Angeli in astronave o mio di qualcuno o di Pamela, no? no, è scritto da millenni, le profezie si sono avverate sempre, abbiamo anche profezie più recenti, di cui avveramento è veramente, e magari un giorno ne potremo anche parlare, è avvenuto e sta avvenendo, alla virgola, al puntino proprio, no? Però spesso gli uomini, questi mamma dice, ma tu credi ancora, la frase famosa è tu credi ancora a quelle cose lì. E se tu anche gli dici guarda che ti sta succedendo con la profezia proprio a te, guarda, ah sì, vabbè. Tanto chi è cieco non vuol vedere, non vede. E chi è sordo per scelta non sente. Ecco. Ma perché non lasciarsi illuminare dalla luce dell'amore? Dalla vera conoscenza, dalla vera profezia, perché lasciarsi trascinare, coinvolgere e abbattere da tutto ciò che è negativo, da tutto ciò che è oscuro, da tutto ciò che porta invece della gioia l'angoscia, invece della speranza, della certezza, la disperazione, invece della conoscenza, perché noi già sappiamo, noi sappiamo come andranno a finire le cose. Prima non tanto bene, ma dopo molto bene. Ecco allora, se noi entriamo in questa fede e chiediamo di essere illuminati, e apriamo il cuore, perché è là che abbiamo il riscontro. È nel nostro cuore che abbiamo questa certezza. Dove andiamo a cercarla? Sui libri? I libri ci potranno aiutare, se sono buoni libri. Ci potranno aiutare anche le persone che questa luce magari ce l'hanno più accesa, anche questo è un atto di fraternità, ma il riscontro vero ce l'ha ognuno dentro di sé. Ecco, tante volte, come ho già detto e ripetuto, ho incontrato persone che mi dicono quello che tu hai detto in angelo Nazionale è tutto vero e non hanno mai avuto manifestazioni, mai niente, ma il riscontro l'hanno avuto dentro. E quando tu il riscontro ce l'hai dentro, profondamente, nel tuo cuore, nella tua memoria spirituale eccetera non c'è nessuno che ti può convincere del contrario non c'è nessuno che ti può portare fuori strada non è possibile questo. Ecco, eh, tra le varie manifestazioni del sole eh, ricordiamo anche che alla vigilia eh, era nel 1950, eh, Pio XII stava per proclamare l'assunzione al cielo della Vergine Maria e anche lui ebbe questa manifestazione di questo sole rotante dai giardini vaticani. E anche se è ufficioso so che anche Giovanni XXIII ha avuto manifestazioni di questo genere. Insomma, non voglio prolungarmi troppo questa sera perché voglio anche dare spazio alle vostre domande, ai vostri interventi, ecco, però quello che è importante di questo prodigio del sole è che non è fine a se stesso, cioè abbiamo visto un fenomeno fuori dall'ordinario, certo, ma cosa significa? Cosa ci ha detto? Che messaggio ci ha dato? Ed è un messaggio isolato là, quel 29 giugno agosto sul branco o è un messaggio già dato ovunque e che viene dato ancora ovunque per dare lo stesso messaggio? Ecco, queste sono le domande importanti che noi ci dobbiamo porre per fare tesoro di questi segni, di questi messaggi, di queste manifestazioni. Per fare tesoro di tutto quello che ci può aiutare, sostenere, confortare, ci può dare delle risposte in questo tempo così buio che stiamo vivendo. Ecco, allora, se noi ci apriamo a questa luce, come dico, tutto potrà cambiare per noi, tutto potrà assumere un aspetto diverso perché noi sappiamo gli angeli quando eravamo al termine di questi incontri che sono raccontati nel libro ci dicevano adesso voi sapete adesso voi sapete ecco io allora capivo sì e no cosa volesse dire adesso voi sapete andando avanti l'ho capito sempre di più sapere è importante sapere è non camminare nel buio Sapere è conoscere dove andremo a finire, perché questa è la domanda che io sento fare da oh, Diciamo qui sta succedendo cose veramente fuori, fuori dal pensato, dove andiamo a finire, ma di questo passo dove finiremo? Cosa succederà? Ecco, per, per cui queste risposte sono molto importanti, ma queste risposte le riceviamo se ci apriamo ai messaggi che, come alcuni dicono, dice credete ancora a queste cose e a cosa dobbiamo credere alle cose brutte o alle illusioni che ci dà questo mondo tutti parlano di pace tutti parlano di giustizia tutti parlano <coughs> ma nei fatti stiamo vedendo le cose non stanno andando proprio così io non voglio dire che sia tutto brutto c'è tanta gente buona c'è tanta gente brava ci sono anche tante iniziative che allargano il cuore c'è solidarietà c'è fraternità aiuto a chi ne ha bisogno aiuto a chi è vittima delle guerre delle persecuzioni di tante brutte cose delle malattie eccetera no? c'è anche ma c'è anche sfortunatamente diciamo così e realmente c'è anche tanto tanto che in questi tempi non rende le persone tranquille e serene ma le rende turbate, le rende pensierose, le rende incerte proprio su un futuro le cui nubi sono fosche, non sono proprio così lucenti. Ecco io, questa sera, questo volevo dire. Eh? a dare spazio sì, a qualche domanda? Alle domande. <ride> allora, c'è intanto una domanda di Angela. Che scrive io san damiano vicino a piacenza no perché una domanda questa è una testimonianza e voglio partire da qui perché in questi anni giorgio tu hai ricevuto anche tante testimonianze di persone che hanno assistito a questo evento no? no? moltissime certo, certo. iniziamo <ride> da questa testimonianza di angela mm. io a san damiano vicino a piacenza luogo di apparizione mariana la Veggente mamma fece una foto al sole e guardando la foto mm. si vede proprio la sagoma della madonna come se abbracciasse il sole sì, questo mh, ci credo fermamente perché è successo anche a tante altre, cioè ci credo perché ce lo dice Angela, eh. prima <ride> cosa, <ride> grazie Angela, però ci credo anche perché eh, mi sono state mostrate tante foto che non potevano essere fotomontaggi, non potevano essere truffe perché le persone che le hanno fatte e che me le hanno mostrate sono persone che io conosco, persone delle quali non posso dubitare che si siano industriate a fare dei falsi, ecco. Ed è proprio anche questo uno dei segni, uno dei tanti segni, cioè queste apparizioni in croci di, della Madonna di, eh, nel cielo, no? E quindi anche questo fa parte proprio di questi segni apocalittici ormai dei quali anche stasera abbiamo parlato. Poi eh, Mariella sì. scrive, buonasera Giorgio, è possibile che nel momento in cui recitiamo le preghiere, rivolgendoci a Dio, alla Madre Celeste, agli angeli, sì. si possa involontariamente instaurare una connessione sì. telepatica con loro? Ci ascoltano? Grazie. Eh, eh, Care Mariella, sicuramente sì. Mariella, sì, puoi esserne certa, assolutamente. Cioè loro non hanno i problemi nostri che il cellulare non funziona o che ne so io, che uno è un po' sordo diceva aspetta che mi giusto l'apparecchio se no non ti sento no? Ecco loro questi problemi non li hanno assolutamente, ci sentono sempre, loro hanno la possibilità e sono molto contenti quando noi ci rivolgiamo a loro, anche quando diciamo cose che loro già sanno però hanno il piacere che noi gliele diciamo, perché così facendo è, è come pregare pregare no è come uno scambio di fraternità è una richiesta di aiuto è una richiesta di consolazione e chi prega seriamente sa che una risposta c'è no ecco quindi su questo io sono perfettamente d'accordo poi c'è la volta che uno la sente solo nel cuore c'è la volta che magari danno anche qualche segno della loro presenza, di avere ascoltato. Oh, succedono dei fatti per cui dici, ah, però mi hanno ascoltato. Insomma, no? A volte, magari uno si aspetterebbe una cosa e ne succede un'altra, però poi dice, eh, però, guarda. No? Ecco, anche in questi giorni eh, persone che hanno pregato hanno ottenuto cose diverse da quelle che loro pensavano. In un primo tempo pensavano che fossero negative, e dopo invece ne hanno riconosciuto tutti i vantaggi di questa cosa che è successo. è successo e angela dice siamo anche stanchi di vedere tutto questo male che sembra anche trionfare per ora c'è molta preoccupazione in chat anche rispetto al nucleare certo. signori leggiamo anche qualcosa Angela eh, non sono molto d'accordo sui tre puntini che hai messo per ora <ride> no mm. Ecco, noi non dobbiamo mai pensare di essere lasciati in balia di chi vuole distruggere il mondo per motivi di potere, motivi egoistici, motivi che non sono certo facenti parte dell'amore, no? Ecco, quindi eh, sembra, hai detto tu, sembra, no? Nel vedere sembra anche trionfare sì, sembra anche trionfare e ci sono anche tutte le profezie che dicono che per un certo tempo sembrerà proprio che il male stia trionfando, ma c'è anche scritto che quando il male crederà ad avere trionfato, invece la sua ricreazione è finita. Ecco, e questo fa parte anche proprio del messaggio che è stato dato anche a noi. Il Padre Celeste permetterà fino a un certo punto, perché rispetta la libertà anche dei figli birichini, però poi dice no oltre questo no. adesso qui deve subentrare l'interesse e l'amore di tutti non di chi vuole agire a proprio scopo egoisticamente facendo del male quindi angela io per il messaggio e per tutte le manifestazioni che ho ricevuto ti dico per ora è giusto quello che tu hai detto e quindi non temere sentiti sempre protetta e sappi che permetteranno qualcosa ma non permetteranno più di tanto poi c'è Monica che scrive Giorgio ma allora tu sai qualcosa del terzo segreto di Fatima visto che tu hai visto veramente la Madonna e Gesù cara Monica il terzo segreto di Fatima dice chiaramente che ci sarà un tempo sulla terra dove il male come diceva adesso Angela, Angela sembrerà trionfare però la Madonna poi dice il mio cuore trionferà. Immacolato, immacolato vuol dire pieno d'amore, senza tutte le cattiverie che ci sono qua, no? Ecco, quindi a Fatima è stato profetizzato, adesso non, non entro nei dettagli perché altrimenti deviamo, ci cioè, vorrebbe una trasmissione apposta, però eh, a Fatima, come altrove, eh, la Madonna ha detto chiaramente che il mondo si sarebbe trovato veramente in gravi, gravissime difficoltà e in gravi pericoli ma alla fine ha detto il mio cuore trionferà quindi il cuore di madre quindi se trionfa il suo cuore vuol dire quello che sto dicendo che non sarà permesso assolutamente più di tanto e noi questa speranza questa certezza, questa fede è giusto che l'abbiamo perché non ce la inventiamo noi Ci è stata data e noi abbiamo tutti i motivi per crederci ma De Luisa scrive, abbiamo bisogno di amore e giustizia. Eh sì, parole sante, abbiamo bisogno di amore e giustizia, però io dico sempre cominciamo noi a farlo, perché siamo in tanti in questo mondo che credono nell'amore, non siamo pochi. Ma se... e... ah, scusa, vai, E allora, se noi come, se cominciamo noi ad essere operatori di amore, operatori di giustizia, e di pace, anche se non è facile, chiaramente, essere operatori di pace e di giustizia in questo mondo, non è facile per niente, ma non è impossibile, perché noi abbiamo il loro aiuto e ci hanno insegnato, anche la madre ci ha insegnato, che quel poco che riusciamo a fare ogni giorno di amore e di giustizia, questo lievita, lievita su un piano sottile, mentre il male è molto vistoso, molto rumoroso, sembra tutto lui, invece c'è tutto un movimento Silenzioso, che è il bene, che è con l'amore della giustizia di cui tu parli, e a suo tempo questo si manifesterà, verrà fuori con grande forza e potenza e di botto cambieranno i tempi. Ecco questo è quello che sappiamo e crediamo. Grazie per queste tue parole. E poi sempre Maria Luisa esprime questa sua preoccupazione per il nucleare, no? E si chiede dove sono gli angeli, dice non vedo, non sento nulla e ho il cuore contrito per questa nostra povera eh, umanità, sta sentendo di armi che stanno costruendo, di esperimenti che stanno facendo e quindi c'è questo angoscia. sì. Loro hanno già fermato tante volte. Non so se, non conosco la vostra età, non so se vi ricordate la crisi di Cuba. Ormai lì il presidente degli Stati Uniti c'era il ditino sul bottone rosso e il presidente della Russia lo stesso. no Però vedete che non è successo voi. No? Ecco, adesso le cose sono un po' peggiorate, le armi sono più micidiali gli animi sono ancora più arroventati in questo odio reciproco, in, questo, in questa corsa al prevalere nel potere, eccetera. No? Però a noi è stato detto che più aumenterà la forza del male e più il Padre Celeste opererà per la salvezza. Questa misura noi la dobbiamo tenere presente. Eh? A Dio non sfugge tutto, dicevano gli angeli, è sotto l'autorità del Padre, il quale lascia liberi perché ha concesso un tempo. Nella Sacra Scrittura c'è scritto che il male si sta scatenando perché sa che ha ancora poco tempo. E allora lo scatenamento che vediamo adesso è un segno del poco tempo che resta. E questo ci deve dare grande fiducia. Non abbandoniamoci alla paura, non abbandoniamoci a ciò che ci porta fuori dalla verità di tutte queste profezie, di questi annunci. Perché chi ha dato questi annunci e queste profezie vedeva il futuro, perché lassù è conosciuto anche il futuro, no? per fortuna, e ecco, allora è vero che noi dobbiamo vivere questo tempo, questi tempi che non sono proprio del tutto consolanti, ma noi che sappiamo, ecco gli angeli, ora voi sapete, noi che sappiamo dobbiamo vivere in questa certezza, in questa fede, sapendo che non sarà permesso più di tanto, E anche se ci saranno dei martiri, che ci sono angeli discesi per fare la loro missione. Quindi mi raccomando, niente angoscia, alzati la mattina, guarda il sole come diceva Fircon e sappi che la speranza è certezza della salvezza, non solo spirituale ma anche materiale. Il creatore non permetterà con i suoi angeli che questa meravigliosa creazione sia distrutta da qualche folle, non lo permetterò. Alessio poi scrive: Il mio cuore sa che fratelli di luce arriveranno ogni volta che medito, prego, espando il mio spirito, il mio cuore vibra con una strana ma bella energia. Sono quasi impaziente, vorrei che arrivassero prima possibile di aspetto a braccia e cuori aperti. <ride> Adesso dobbiamo aggiungere, queste <ride> cose ti faccio venire qui a parlare. <ride> <ride> bello, molto Bellissimo. bello. Ecco, questo, questo che tu vivi lo vogliamo estendere a tutti perché veramente questo ci dà le ali ai piedi e ci fa andare al di sopra di tante brutture. No? Poi abbiamo Cristina che scrive, gli arcangeli", chiede, gli arcangeli Michele e Gabriele hanno partecipato agli incontri sotto altri nomi? Allora l'Arcangelo Gabriele consacrava con la sua spada di luce consacrava la zona dove avvenivano gli incontri affinché non ci fossero interferenze negative, affinché non fossimo disturbati in nessun modo. E quindi Arcangelo Michele è stato sempre molto presente, anche se lui non si è mai materializzato. Quando si è fatto vedere era un giovane molto bello di luce. Gabriele ha fatto un intervento e ci ha spiegato un po' alcuni brani dell'Apocalisse che ci riportano a quello che anche oggi stiamo dicendo, cioè a questo tempo di grande tribolazione e poi finalmente al regno dell'amore universale, con la venuta di Cristo. E, eh, però ti dico che l'arcangelo Gabriele, un angelo dolcissimo, che anche lui non si materializza, ma si manifesta in veste di luce. Eh, bueno, io l'ho vissuto, aveva una grande autorevolezza questo annunciatore e quindi io so che questo ultimo tempo è sotto la protezione dell'arcangelo Raffaele per tutta la cura che ha di noi, è sotto la protezione di Michele per la difesa dagli attacchi del male ed è sotto eh, diciamo, la protezione e la tutela di Gabriele per tutto quello che riguarda anche la nostra conoscenza anche questi messaggi io dico sempre scherzando lui l'annunciatore è il ministro delle poste e telecomunicazioni del cielo ecco. e quindi è molto importante di lui abbiamo avuto un'unica manifestazione apocalittica cioè le spiegazioni del brano dell'apocalisse dove si parla proprio di questo tempo e in particolare ha citato Daniele dove dice ci sarà una grande angoscia dei tempi, ma l'arcangelo Michele proteggerà, eccetera, eccetera. No? E poi parla anche di coloro che risorgeranno. Insomma, c'è tutto un brano eh, del profeta Daniele che lui ci ha spiegato, però era molto, voglio dire la parola impressionante, ma in senso buono, nel senso cattivo, sentire con quale autorevolezza questo arcangelo così dolcissimo parlava e spiegava queste scritture. Ma eh, hanno partecipato sotto altri nomi o si sono sempre presentati no, nella loro. Michele e Gabriele non hanno partecipato a incontri avvicinati sul piano fisico, sempre solo sul piano spirituale. E sotto altri nomi, no? Si sono sempre no, no, no, presentati. No, no, no, assolutamente. Mm -hmm. Poi, cara Cristina, è inutile noi. Cioè, io non ho potuto scrivere tutto in angeli in astronauta perché ci ha voluto nel 1980, ci ha voluto tutto accreditore pubblicasse così come era. Se ci mettevo tante di queste cose, probabilmente non, non lo pubblicavo, perché i tempi non erano così maturi come oggi. Mm -hmm. Poi c'è Laura che scrive, io sono in una fase dove cerco di pensare il positivo, penso che dopo il buio ci sarà la luce, prego tutte le mattine e il Padre nostro, chissà se mi ascoltano in questa mia preghiera, grazie. Laura, non avere dubbi, ti ascoltano, ti ascoltano, assolutamente sì, anche il padre ti ascolta anche se loro hanno un miliardo di persone che gli parlano tutte insieme hanno la capacità di ascoltarle tutte una a una come se fosse una sola che parla non temere, quindi la tua preghiera, i tuoi pensieri positivi tutto quello che tu ci stai dicendo è un grande bagaglio di luce positivo che va a preparare e affettare quel grande gioco facciamolo tutti quello che che fa laura non temere di non essere ascoltato assolutamente e poi in chat è arrivato anche il messaggio di Anna ah. che ci ha augurato una buona live Pamele e Giorgio e vedo tanti tanti commenti poi Anna per Tamburino, te cara Anna devi guarire presto <ride> hai capito ti aspettiamo come fa un'università senza il suo rettore magnifico assolutamente presto presto, presto. <ride> Allora, Poi abbiamo Raffaella che scrive più di una manifestazione del sole rotante si è manifestata a Paravati in Calabria diversi anni fa durante un'omelia sulla spianata di Paravati improvvisamente è apparsa nel cielo una grande croce poi ci siamo sentite invasi da un profondo senso di pace cosa ne pensi Giorgio? Eh certo, l'ho detto prima può essere il sole che ruota può essere una visione della Madonna un'apparizione della croce ho citato anche la croce tutti i segni questi che ci portano lo stesso messaggio. Ecco perché hai provato quel, avete provato quella grande pace, perché è un messaggio di pace, è un messaggio di conforto, è un messaggio che ci viene a dire la verità delle cose, al di là di quei coinvolgimenti molto pesanti che questo mondo spesso ci butta addosso, anzi sempre di più, no? Ecco, quindi vedi, è un messaggio di pace, è un messaggio di speranza e certezza è un messaggio che avvalora tutto quello che le profezie e le scritture ci hanno sempre detto, eccomistici, leggenti, e tutta l'informazione dal cielo che è attivissima, sono tantissime le persone che ricevono, sono tante le persone, c'è tutta una loro attività enorme, preparatoria verso tutti coloro che sono lì figli della madre, sono progenie della madre, tutti coloro che hanno il cuore che presto trionfi l'amore un universale. Ancora Monica scrive, ma perché dicono che nei tre giorni di buio che durerà 72 ore dobbiamo tenere delle candele benedette e l'immaginetta di San Benedetto appese alla porta, alle porte? Grazie mille, speriamo che tutto andrà bene. Monica, abbiamo già detto che i tre giorni di buio non saranno materiali. E se non ci sono tre, buio, tre giorni buio materiale, mi dice cosa ti servono le candele. Magari tieniti le candele benedette come una benedizione, per carità, nessuno vuole contraddire le candele benedette. Ma la candela è simbolo di fede, di speranza, di certezza, è simbolo di luce, è simbolo di quella fiamma dell'amore che deve ardere sempre dentro di noi, questo è questi messaggi vanno decodificati in maniera spirituale, poi ci sono anche messaggi che si avverano fisicamente, ma questo delle 72 ore di buio, delle candele benedette, eccetera, eccetera, sono messaggi in chiave spirituale, non possono essere letti in chiave eh, diciamo, fisica. Ho citato quello che gli angeli ci dissero, che quando Dio fece il patto d'alleanza con noi, gli disse che fino all'ultimo giorno ci sarebbe stato il giorno e la notte, le stagioni e tutto il resto. E quindi non credo che se quel messaggio è autentico, Dio si contraddiga, ma dice, ci ho ripensato, adesso vi beccate tre giorni di buio fisico. Non è così. E Maria Rosaria. Ciao a tutti, ma quanto manca l'evento più importante che cambierà veramente? Mara Maria Rosaria. Maria Rosaria. Mara, Maria Mara Maria Rosaria. Mara Maria Rosaria, se tu lo sai non lo fai sapere, <ride> perché nel Vangelo c'è scritto che non lo sa neanche Gesù, lo sa solo il Padre e io dico è bene che non lo rivedi perché se noi sapessimo quel giorno chissà quante agitazioni, chissà quante cose, no? Però sappiamo che è vicino. Questo lo sappiamo. Ci sono stati predetti i segni che ci avrebbero detto che quel momento era vicino. E i segni stanno galoppando, ci sono tutti. Galoppano sempre più vistosi, sempre più veloci. E questo, carissima Mara, ci autorizza a pensare davvero che siamo vicini. E poi il messaggio che a noi è stato dato è stato detto che quel tempo è molto molto vicino. È stato detto a Fatima, è stato detto a Meggiorno, è stato detto a è stato in tutte le apparizioni mariane, ma anche manifestazioni di Gesù. Prende Luisa Picaretta, anche lei dice questo. Cioè le manifestazioni di persone autentiche sono talmente tante e i segni che ci sono stati predetti sono talmente chiari e ce li abbiamo sotto gli occhi, per cui non possiamo pensare che quel momento sia lontano. Io di questo sono sicuro e vorrei questa certezza potertela trasmettere. Ma so che nel cuore ce l'hai anche tu. Altrimenti, non avresti fatto questa domanda. <ride> Poi c'è Giuseppe, dice: Buonasera, amati fratelli, grazie per quanto fate. Domanda: Nel nuovo mondo si saprà coscientemente tutto lo storico di un'anima, e quindi dove lavorare per migliorarsi nell'amore? assolutamente sì non solo sul piano personale ma anche sul piano universale sul piano della storia su tutti i piani ci sarà questa luce questa grande consapevolezza appena si metterà il naso in questa nuova luce in questo nuovo tempo la nostra memoria la nostra intelligenza tutte le facoltà interiori acquisteranno immediatamente la pienezza della loro potenzialità e potremo vedere e comprendere tutto, questo un po' l'abbiamo provato quando siamo stati portati su, poi quando ti riportano giù si restringe tutto nuovamente e torni in un oblio che dirà però non ci sarà più. Andrea scrive ciao Giorgio, ciao Pamela, ma secondo voi il miracolo del sole è avvenuto a Fatima potrebbe essere stato effettuato da astronavi? Ho letto i libricini di Astar Sheran che dicono questo, grazie mille. Beh, abbiamo detto che anche sul bracco c'era quel disco che girava davanti, quindi... però quando a Fatima il sole comincia a ballare e comincia a zizzagare, sembra precipitare, insomma, però non, non cambia la sostanza della manifestazione, non cambia la sostanza del segno che sia stato, avvenire, che sia stato fatto avvenire tramite diciamo astronavi o tramite altre maniere, quello è il grande segno di cui oggi abbiamo parlato anche e che è stato dato, è stato voluto dare, no? Ecco, quindi eh, ci sono delle manifestazioni dove, come subarco, sono prodotte proprio dalla presenza di dischi astronavi, ci sono altre manifestazioni invece che vengono prodotte su altri piani, su piani più sottili. Perché voi sapete che non c'è solo la materia fisica, ma c'è quella astrale o cosmica, c'è quella o animica, c'è quella spirituale. E quando da sopra si agisce anche su altri piani, ecco che noi vedendo l'altro piano vediamo cose che la fisicità non fa. Ecco, quindi eh, diciamo i modi possono essere tanti, però quello che credo che sia la cosa più importante è il messaggio che viene dato è lo scopo per cui vengono date queste manifestazioni allora ancora Maria Luisa scrive sulle scritture c'è anche scritto che perirà un terzo dell'umanità che si avveleneranno due terzi delle acque e che ci sarà un gra una grande tribolazione per tutti solo gli eletti potranno salvarsi anche se potranno morire anche loro ma risorgeranno in un nuovo cielo e una nuova terra. Cosa ne pensa? E il momento sembra si avverino tutti i segni previsti. Certo, siamo entrati in quel momento, non è ancora compiuto quel momento, ma ci siamo chiaramente entrati. Poi i due terzi, eccetera, sono, cioè la, la Sacra Scrittura, l'ho detto altre volte, ha un suo codice profetico che bisogna leggere, a volte non alla lettera. No, anche l'Apostolo Paolo scrive nelle sue lettere che leggere la Sacra Scrittura alla lettera non, tante volte non va bene, bisogna capirne il senso profetico, quindi se i due terzi eh, dell'umanità, se un terzo dell'umanità, se due terzi, cioè dà un'idea diciamo, delle proporzioni, in effetti molte persone, quando si dice periranno, vuol dire che non verranno sollevate, non entreranno in quella che l'Apocalisse al capitolo 20 chiama la prima risurrezione, ma eh, saranno portati, sempre come dice l'Apocalisse, ai quattro angoli della terra. Cosa vuol dire? Vengono portati in mondi dove possono continuare a fare delle esperienze ancora negative, ma non possono più tormentare i buoni, le persone giuste, non possono più fare violenze e sopraffazioni su dei loro fratelli che invece vogliono assolutamente l'amore, che non sono d'accordo su questi sistemi di potere negativo, ecco, per cui poi avranno un tempo anche loro per poter capire e ravvedersi il potere. Però certo più uno si ostina il male, più che dovrà anche soffrire, perché uscire dal male nell'ostinazione implica poca gioia e molta sofferenza. Quindi questo per il anno, dobbiamo vederlo in questo senso. Se loro fossero portati in un mondo di amore e di pace, e questo amore e questa pace non ce l'hanno dentro, non gli farebbero un piacere, non sarebbero, sarebbero molto a disagio e ricominceremo la storia che c'è adesso, la no? mescolanza di buoni e non buoni, con martiri e persone che soffrono, e anche questo è un compito, una missione, chiaramente, no? come Gesù ha fatto. Però, eh, allora, questo non ci sarà più. C'è un punto del Vangelo molto forte dove dice che saranno separati, separate le pecorelle dai capri. No? Nessun disprezzo per i capri, sono immagini, sono parabole. Cioè, verrà separato l'olio dal grano. Cioè, chi ancora vuole essere l'olio dovrà sperimentare ancora i frutti dell'olio, ma non più poter tormentare il grano, quelli che vogliono essere grano. E anzi, la missione di questo grano tormentato dall'olio a quel momento finisce. Missione compiuta. Abbiamo dato, abbiamo qualcuno ha sacrificato anche la propria vita, tanti, e questo darà frutti anche per loro, ma non potrà più esserci questa missione di mescolanza per la salvezza di tanti. Una parola vorrei che insomma, la dicessi per Laura, che scrive, caro Giorgio, la sua è un figlio dal 2008 e la mia vita è cambiata da quell'anno. Quindi hai un angelo, no? La sua è un angelo, tuo personale, un angelo molto bello. E questo, se umanamente capisco che è un grandissimo dolore, uno dei dolori più grandi che esistono, però da un altro punto di vista è una grande fortuna un grande onore. No, quando poi saremo di là ecco che la sfortuna finisce e ci sarà solo il lato fortunato. E quindi eh, questo è un valore grandissimo eh, nel successo di dover testimoniare angeli in astronave a persone come te, ai genitori che hanno perso eh, un figlio, o dei figli, a delle mamme, a dei papà. E alcuni di loro sono entrati in una grande fede, come mi sembra anche di sentire dalle tue parole, e quindi è diventata una missione sia da parte del figlio sia da parte di chi è rimasto in questo mondo, con il vuoto fisico-umano, diciamo. Ma questo vuoto vedo che quando c'è fede, quando si conoscono i messaggi e si accolgono, Vedo che questo diventa veramente una grande luce, diventa un grande mezzo anche per aiutare chi soffre, per aiutare altre persone che soffrono o per avere perduto una mente dei figli o anche per altri dolori. Sono persone che hanno un grande potere di conforto, di sostegno e di fede verso tutti quelli che gli si avvicinano. Diventano proprio dei missionari speciali. Poi abbiamo Cristina, fa questa domanda, una curiosità, come mai chi è contattato in forma cosmica non è seguito dal male, mentre i veggenti sono quasi sempre seguiti da Satana? Seguiti credo che abbiano fatto delle esperienze, cosa sono... Beh, Cristina, io ti posso dire che anche i contattati non è che siano risparmiati molto dal male, cioè il male si arrabbia, no? si arrabbia perché dare una testimonianza di luce insomma è scomoda per il male no? però io credo che ci sia un motivo cioè i contattisti sono persone che non hanno visto solo spiritualmente ma hanno visto anche fisicamente i genti invece che tu citi probabilmente sono quelli che hanno visto solo il resto di luce è quello che gli altri anche presenti non vedevano Ecco, quindi il contattista ha un contatto più completo più forte, più testimoniale ed è chiaro che deve avere maggiori protezioni perché altrimenti il male lo attaccherebbe su tutti i piani anche su quello fisico pesantemente questo lo dico anche per esperienza personale quindi questa distinzione che tu fai è una cosa reale però è vero quello che tu dici, proprio per il motivo che ho detto adesso. Cioè, là c'è una difesa sul piano spirituale, dove il male ha più campo. Qua, essendoci una testimonianza che va anche sul piano fisico, gli viene lasciato meno campo, perché altrimenti sarebbe una distruzione totale, altrimenti sarebbe proprio una usurpazione della realtà umana, fisica e tutto il resto dell'uomo, questo non viene permesso. Allora, ehm, ecco Nicoletta, avremo un corpo più sottile nel Nuovo Mondo? Un corpo, se tu per sottile intendi non pesante come questo, non pieno di guai come questo, sì, più sottile, però più sottile non vuol dire meno, potente, avremo un corpo glorioso avremo un corpo come quello di Gesù nella resurrezione, un corpo che può materializzarsi smaterializzarsi che può fare tutto quello che chiaramente oggi il corpo materiale non può fare e io dico sempre che là noi faremo anche quelle cose che noi diciamo che avvengono solo nelle fiabe perché se quello che avviene nelle fiabe nei cartoni animati, lo portiamo nella materia, è fiaba, e là invece la fiaba è realtà, quindi avremo un corpo meravigliosamente forte, reale, però non pesante come questo, non con tutti i guai che comporta questa materia che stiamo vivendo oggi qua. E poi Monica ti dà questa testimonianza, Giorgio volevo soltanto dirti che l'Arcangelo Raffaele nel 2021 a Genova mi ha dato la speranza di guarigione per mia mamma e devo dire che ad oggi mia mamma è ancora qui con noi, grazie Raffaele. Evviva Raffaele, medicina e guarigione di Dio, un giorno Gesù mi disse che se noi pregassimo di più Raffaele avremmo tanti aiuti e anche guarigioni, dipende anche dalla nostra fede, no? e tu l'hai avuta e quindi tua mamma sta bene e tiziana scrive caro giorgio non so come avete fatto a non impazzire quando i fratelli se ne sono andati è una domanda eh. come Beh, avete fatto a non impazzire c'è scritto in angeli in astronave firco ci disse chiunque a vostro posto impazzirebbe ma voi non impazzirete perché c'è un aiuto chiaramente non ti danno certe manifestazioni poi lasciandoti impazzire c'è un aiuto tangibile loro ci hanno fatto anche sperimentare che nei momenti in cui questo aiuto non c'era i guai c'erano, si poteva anche impazzire, <ride> ma poi ci hanno fatto vedere che invece con il loro aiuto è tutt'altro che impazzire, c'è la pace. Bene, poi abbiamo... Allora, vediamo questa... La comunicazione e la comunione con il cielo è possibile, grazie per ricordarci: non è mai stato del tutto negato dalla Chiesa, ma forse un po' nascosto. E in noi questa possibilità ed è utile saperlo. Grazie, grazie. Rispetto al discorso credo, della preghiera che abbiamo fatto prima, che è Carlotta. Questa. questa è Carlotta, sì. Grazie, Carlotta, per aver sottolineato questa cosa così importante. allora io sto sempre scorrendo i vostri messaggi intanto ci sono tantissimi messaggi di pronta guarigione per anna tutti la vogliono qui manca <ride> tanti messaggi di amore bellissimo ecco mi pare che eh, più o meno Beh, anche perché ci avviciniamo alle 11. Eh sì, ci avviciniamo alle 11. C'è anche chi domani mattina, deve lavorare. Eh? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, non so se vuoi dare ancora uno sguardo a questi. Mm -hmm. eh, volevo, allora, Cacosra Stella, grazie tante fratelli per la vostra testimonianza. Volevo chiederti, Giorgio, se a tuo parere il grande avvertimento profetizzato a Garabandal è ormai prossimo. La reggente di Treminiano ha detto che dovrebbe venire a breve. Cosa ne pensi? E, e si sì, poi anche prima scorrendo ho letto un altro messaggio sempre sull'avvertimento di forse Se vuoi dire qualcosa ecco, su questo, poi magari chiudiamo. Ma sì, vorrei dire questo. L'avvertimento avverrà sicuramente, non è lontano. Come dicevo prima, i tempi ormai corrono e tutti i segni ci dicono che è vicino. Però non dimentichiamo che... Gli avvertimenti già dati e quelli in corso sono tanti, poi ci sarà l'avvertimento con la maiuscola ma gli avvertimenti sono già tantissimi e per avvertimento non dobbiamo intendere solo una cosa negativa, l'avvertimento è una cosa positiva, è eh, il momento nel quale eh, da sopra ci dicono concretizzate la vostra scelta, non titubate, non rimanete a metà strada perché oramai stiamo per chiudere e si sta per aprire il tempo meraviglioso ecco, quindi facciamo che l'avvertimento ci colga mentre abbiamo raccolti tutti gli avvertimenti possibili per essere pronti a quel grande momento che per alcuni sarà brutto molto brutto se vogliono il male a tutti i costi ma per chi vuole l'amore sarà un momento di grande gioia e di grande felicità Senti Giorgio, questa domanda non possiamo non rispondere. Io credo in Dio, è Maria Luisa che, che scrive: Io credo in Dio, in Gesù, nella Madonna e negli angeli. In questo periodo non sto bene, ho un sacco di dolori. Invoco Raffaele i fratelli dello spazio: forse sbagli in qualcosa? No. no, continua a chiedere: bisogna insistere oltre, ci sono dei perché. Bisogna insistere. Anzi, ti dico che noi eh, metteremo anche nella nostra preghiera a Raffaele alla madre. E al buon Dio e agli angeli metteremo la nostra preghiera perché tu possa non avere più così tanti dolori e tu possa stare meglio, te lo promettiamo. No? Bene, mi sembra che più o meno, forse qualche domanda è sfuggita ancora, ma più o meno abbiamo scorso tutta, tutta la chat sì, avremo certo. tante altre occasioni comunque per certo. approfondire per stare insieme sempre ringraziando Magari Anna e certo, no? ricordiamo anche il prossimo appuntamento che sarà giovedì 26 maggio sempre qui con la, con la Lux e sarà presente di nuovo con noi anche Anna eh? ringraziamo sempre <ride> ringraziamo Enrico tutti, ringraziamo Enrico per questo, questo mezzo che ci offre veramente provvidenziale. E quindi grazie Enrico grazie e grazie a tutti voi per, per il vostro cuore per la vostra partecipazione per il sì. vostro amore per la vostra presenza arriva. molto molto bella a questi nostri incontri grazie voi siete amici e fratelli e sorelle come dice fratelli e sorelle insomma ecco siamo spiritualmente come una grande famiglia eh? siamo i figli di quella madre bellissima di, di Sole, che quale abbiamo parlato oggi Ma la madre provolta. vince eh? e i suoi discendenti vincono un abbraccio carissimo a tutti e alla un prossima un bacione Buona notte oh, Fate a dei bei tutti. sogni e cercate di essere sempre nella pace nella gioia e in quell'amore che avete nel cuore un abbraccio a presto